Ciao a tutti, oggi prepareremo il pollo con crema di verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, carote a pezzi, patate a pezzi, prezzemolo fresco, dado vegetale bimbi, petti di pollo, sale, pepe, funghi champignon tagliati a fette, farina, panna, Salsa wonchester, succo di limone e burro a pezzi. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, le carote, le patate. il prezzemolo, il dado vegetale che abbiamo fatto con il bimbi, chiudiamo con il coperchio senza il misurino, prendiamo il baroma e nel vassoio del baroma posizioniamo i pezzi di pollo, condiamo con il sale e il pepe. Chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere per 20 minuti temperatura varoma velocità 1 a questo punto facciamo attenzione quando rimuoviamo il coperchio a non scottarci verifichiamo la cottura del pollo Prendiamo il vassoio del Varoma e andiamo a distribuire i funghi. Posizioniamo il vassoio del Varoma sopra il Varoma, chiudiamo con il coperchio e facciamo proseguire la cottura per altri 6 minuti. Temperatura Varoma, velocità 1, a questo punto mettiamo momentaneamente da parte sia il Varoma che il vassoio del Varoma, rimuoviamo il coperchio e Aggiungiamo la farina, la panna, la salsa wonchester che è facoltativa e il succo di limone. Chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il misurino e facciamo cuocere per 2 minuti 100 gradi, velocità 6. A questo punto riprendiamo i funghi con il vasso del Varoma e li mettiamo all'interno del boccale. Aggiungiamo il burro. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 2 minuti, 80 gradi, anti orario, velocità 2, la crema di verdure è cotta. andiamo a impiattare col pollo, pollo con crema di verdure grazie e alla prossima ricetta.